Oh, oh, oh, oh, oh. Maestro, maestro, ma che, che, cosa, che cosa vi succede? Ah! Oh, oh. Maestro, ma, ma de, de, devo chiamare qualcuno? No, no, no, no, no, no, no, ma la cuda, stai tranquillo, stai tranquillo, adesso, adesso mi riprendo Perché che ultimamente, ultimamente mi... Mi capitano dei, dei momenti così, così. come se, come se tornassi indietro. Me l'aveva detto lei che sarebbe successo. Come? No, no, dicevo che, che. ecco che mi sembrate infatti un po' pallidino, quasi. quasi bianchiccio, direi. <ride> eh, sì, lo so. lo so, è che. Mi affiorano di nuovo queste, queste immagini, queste, queste sensazioni di, di quel tempo, quel tempo prima del tempo, quel tempo all'inizio dei tempi. Dove, dove, padre, madre. <fragment vender noise> Thank <sighs> Fastidio, fastidio, fastidio, fastidio, fastidio. Creatore, creatore. risolveremo tutto <ride> ogni cosa ha una sua soluzione no? si ascolterete vero? è tutto perfetto Maestro, maestro, maestro, ma, ma voi non state bene. Voi, voi dovete riposare. Tutta questa, questa situazione sulla terra vi, vi, vi sta veramente, veramente rovinando. Ah, sì, sì, hai ragione. Hai ragione, Malacoda. So che io lo so che è lei. È lei, capisci? E' lei, io so che lei! Sì, maestro, è lei. Dormi, dormi, piccolino. dormi, dorme, il mio assassino. Se nel freddo hai governato questo regno è il tuo peccato. Ma la madre torna presto col suo bimbo dentro a un cesto caldo caldo avremo fine nel suo bianco senza spine